Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Eh, vi do il benvenuto a questo webinar organizzato dal CESPI, dal Torino World Fair Institute sulla Cina e il mondo post-pandemia. Eh, innanzitutto desidero ringraziare il professor Andornino per aver accettato di organizzare con noi questo momento di confronto sul tema oggi quanto mai centrali nelle dinamiche geopolitiche attuali. E a partire dal suo ultimo libro, appena pubblicato, La Cina, Prospettive di un paese in trasformazione, che farà da sfondo un po' a, a, al nostro dibattito di questa sera. Voglio anche ringraziare i nostri autorevoli interlocutori che ci accompagneranno questa sera, eh, la dottoressa Laura De Giorgi, il presidente Romano Prodi, il presidente Francesco Profumo e l'onorevole Piero Fassino. Ehm, la Cina è un paese che eh, è divenuto ormai sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche internazionali, è un paese che ha un modello sociale e politico molto distante da, dai nostri standard, ma che negli ultimi anni ha acquisito un ruolo sempre maggiore sia sotto il profilo economico, ma anche di attore a tutto campo nel panorama internazionale. È in un mondo in profonda trasformazione, quello che, che, che viviamo e che stiamo vivendo anche a causa della, della pandemia, la Cina chiede di assumere un ruolo adeguato al suo, al suo peso e questo avviene in un modello di governance internazionale che ehm, rimane ancora legato a schemi eh, che, che evidenziano i loro limiti anche rispetto ai grandi temi, eh, dall'ambiente alla pandemia stessa. E' un, una richiesta di riconoscimento di un protagonismo da parte della Cina, ehm, un protagonismo che, che di fatto eh, è, è reale eh, in, molti, in molti campi. Eh, però nello stesso tempo la Cina viene descritta eh, no, in modo eh, spesso eh, contraddittorio, no? è un partner economico centrale perché eh, è, ha un ruolo centrale nelle catene globali del valore ma anche sul piano finanziario, è però anche un competitor eh, sul piano commerciale, su scala globale, è un partner essenziale, imprescindibile eh, su alcune tematiche globali come l'ambiente eh, ma è anche un rivale sistemico in ambito tecnologico, in ambito geopolitico, ha assunto un ruolo sempre più centrale in America Latina, in Africa, eh, in, in diversi continenti, ma anche e soprattutto eh, si fonda su un modello di società eh, diverso dal nostro, con un diverso riconoscimento di alcuni valori per noi fondamentali, la democrazia, e eh, i diritti umani e sempre più spesso è, è al centro di tensioni internazionali in cui l'Italia e la stessa Europa si trovano a volte in una posizione eh, scomoda eh, anche rispetto all'alleato atlantico. Ecco, nonostante tutto questo eh, ruolo crescente eh, della, della Cina, la nostra conoscenza di questo paese e eh, della sua cultura millenaria è ancora estremamente limitata. Eh, esiste cioè un, un gap enorme rispetto alla conoscenza di questo paese che ehm, deve essere colmato per comprenderla per comprendere le sue dinamiche le sue aspirazioni eh, evitando di cadere da una parte in stereotipi ma anche dall'altro in un'informazione eh, che a volte è manipolata o una, da una parte o dall'altra a seconda del, del contendere allora il webinar di oggi in particolar modo il libro curato dal professor Andornino rappresentano un po' un'occasione per entrare più in profondità eh, nelle dinamiche che caratterizzano questo attore globale, riconoscendone da un lato la complessità e, e forse questo potrebbe anche essere un tema di discussione, riconoscendone anche un ruolo di attore globale con cui necessariamente eh, eh, bisogna confrontarsi. Nella ricerca di un nuovo modello anche di governance eh, rispetto a obiettivi comuni. Ecco, questo richiede un approccio multidisciplinare, eh, che appunto il libro curato da Professor Andornino ehm, rispecchia attraverso un lavoro corale, eh, restituendo uno spaccato articolato della eh, Cina contemporanea, un lavoro autorevole, eh, e eh, l'altro ingrediente è una conoscenza diretta eh, del paese l'avere in tessuto delle relazioni eh, con, con questo paese e un'esperienza sul campo. Ecco, ingredienti che abbiamo cercato anche di replicare nel nostro webinar di, di questa sera attraverso i nostri interlocutori. Ecco, eh, mi, mi fermo qui e lascio la parola al professor Andornino, curatore del volume, docente di relazioni internazionali dell'Asia orientale presso l'Università di Torino, il vicepresidente del Torino World Affairs Institute, ehm, che eh, ha curato eh, il volume. Prego. Grazie, grazie eh, direttore, grazie al CESPI per aver proposto eh, questo momento di confronto e devo dire soprattutto grazie ai, agli interlocutori che eh, rifletteranno eh, insieme con me questa sera per aver sottratto tempo ad agende che conosco per essere mai semplici. Eh, vorrei ringraziare in particolare il presidente Fassino che è stato come dire il, il, lo, lo stimolo eh, originario di, di questo momento ma anche per una seconda ragione perché nella sua veste istituzionale come presidente della Commissione Estere della Camera in parte ha avuto un ruolo indiretto nella genesi del libro stesso. Perché in realtà il libro nasce sulla scorta di un rapporto che è stato preparato eh, per eh, un, un, come dire, una realtà eh, che si chiama Osservatorio di Politica Internazionale che è partecipato dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quindi è un libro che nasce eh, in una sua prima genesi. E con una funzione come dire di ehm, offrire eh, conoscenza eh, applicabile, chiamiamola così, eh, al decisore eh, e al nostro per la verità molto professionale mondo eh, di addetti di politica estera sia nelle aule parlamentari sia alla Farnesina e che poi per volontà e su consiglio di, di, di altri tra cui il presidente Prodi ehm, che, che lo lesse nella sua prima eh, iterazione eh, si è come dire, riconfigurato e maturato nella forma del volume che, che discutiamo. Eh, questo esercizio è stato fatto, e qui il mio secondo e ultimo ringraziamento, eh, davvero grazie al concorso di, una, eh, di un gran numero di colleghi e di amici, perché poi si diventa tali, eh, o, o ci si odia completamente alla fine di un volume collettaneo, ci si vuole molto bene. A me è andata bene, quindi eh, eh, in questo senso io ringrazio la professoressa Laura De Giorgi, perché lei in qualità di presidente dell'Associazione Italiana degli Studi Cinesi eh, rappresenta tutto l'altro mondo che nel libro eh, è rappresentato, e cioè quello degli studiosi sinologi, studiosi di area, mentre io sono un politologo, e per chi conosce il mondo universitario, in specie quello italiano, sa che eh, la, come dire, il confronto a cavallo tra le discipline non sempre è possibile, non sempre è incoraggiato. Devo dire, eh, e per fortuna, eh, nella mia esperienza personale, questo è stato possibile, il libro ne è una testimonianza, e quindi in realtà... Eh, come dire io ho l'opportunità di, di confrontarmi con voi a riguardo ma in realtà eh, lo faccio immeritatamente perché la gran parte del libro naturalmente non è stato scritto da me direttamente ma dai miei colleghi eh, insieme con me. Eh, ora eh, siccome mh, diciamo da, da appassionato diciamo di cinema mi rendo conto che gli spoiler sono sempre dietro l'angolo e non vorrei perché poi credo che l'editore se ne avrebbe anche a male non parlerò molto dei contenuti del libro ma se posso eh, offrirei un commento anche qui in, in, in ottica diciamo, di analisi eh, sul senso della genesi del volume, eh, e cioè eh, ricorrendo a uno strumento che ogni tanto ho utilizzato anche eh, alla Farnesina negli Stati Uniti quando è stato possibile lavorare lì, ehm, su come dire, quello che si chiama in gergo tecnico strategic foresight, cioè... Eh, quali eh, quali traiettorie di analisi impiegare per valutare dove ci troveremo, dove ci potremmo trovare, secondo diversi scenari, con riferimento a un paese così importante come la Cina, di qui a 10-15 anni. E Come sappiamo bene, infatti, è, è sia utile eh, come ragionare ed è questo anche il senso del titolo del libro. E sia utile ragionare sulla Cina come adesso, sia è piuttosto efficace ragionare sulla Cina come si rappresenta nel tempo, in senso diacronico, in avanti, um, perché, eh, come noto, eh, una delle capacità di quel particolare regime politico, che è un, insomma, un regime autoritario eh, strutturato secondo una matrice marxista-leninista, è quella di saper progettare il futuro. Per la verità, spesso quei regimi progettano anche il passato, ma questo è un altro discorso, diciamo e lo lascerei volentieri alla mia collega perché lei è ordinario di storia, penso possa dire qualcosa di un pochino più sensato di me. Eh, però eh, l'aspetto della progettazione del futuro e quindi del darsi delle cadenze delle scadenze a distanza di decenni fa della Cina un attore eh, di, come dire, che non potrebbe essere più diverso di quanto siamo noi, in particolare noi europei e italiani nello specifico, perché chiaramente vivendo un po' alla giornata ci troviamo poi esposti a quello che il direttore Frigeri segnalava, cioè il rischio di saper poco di un fenomeno che in realtà già è emerso ampiamente e che pure ci coglie impreparati. Allora, quando si fa strategic foresight, di solito si ragiona su cinque dimensioni, no? racchiuse nella STEEP, STIP, cioè dimensioni eh, so social, so sociali, tecnologiche, ambientali, economiche e politiche. Toccherò qualche dato di ciascuna di queste per non rubare tempo agli altri interventi. È chiaro che oggi noi ragioniamo sulla Cina che si autodefinisce la Cina della nuova era, la Cina di Xi Jinping, uh, che a, si autoafferma con questa identità. Quindi c'è stata un'era precedente, in realtà ci sono state varie ere, ma diciamo noi tutti siamo più affezionati o più conosciamo meglio la Cina delle riforme, cioè la Cina che è venuta dopo il maoismo e il libro tratta di questa Cina e cosa ci ha portato oggi. Ebbene, io farei questo escursus per osservare che cosa abbiamo visto nel quarantennio, o se volete nel cinquantennio, delle relazioni tra Cina e Italia, no? dal 70 al 2020, o nel quarantennio dall'inizio delle riforme a oggi, qual è stata la portata del cambiamento. Cioè, in un certo senso, perché vale la pena di leggere un libro così? Eh, perché il cambiamento che osserviamo è un cambiamento che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Quindi, eh, come dire, si commenta in un certo senso da solo, però poi le chiavi di lettura servono per capire le implicazioni di medio e lungo termine. Per esempio nell'ambito sociale. L'ambito nell sociale è la prima delle dimensioni. No? Un paese che eh, conoscevamo per essere un paese rurale, 80% della popolazione o poco meno viveva in contesti rurali, un paese che oggi ha più della metà della popolazione in contesti urbani e che si proietta eh, verso un orizzonte che assomiglia a quello europeo o statunitense, dove è il 70% di persone inurbate ed è intuibile sia la capacità di traino dell'economia di un inurbamento così massivo e così, rap e così rapido nel tempo, ehm, e sia il fatto che quando ci si dice sì, ma la Cina finirà per inciampare nella sua crescita, dovrà rallentare, attenzione perché non tutte le leve di crescita sono esogene, cioè sono com commercio col resto del mondo, eccetera. Ci sono anche leve importanti all'interno del paese e l'urbanizzazione è certamente una di queste, che viene usata in modo piuttosto come dire, pragmatico, eh, anche per stimolare la crescita sia infrastrutturale sia eh, urbanistica. Tra l'altro eh, abbiamo il piacere di avere con noi questa sera un, un ex rettore del Politecnico di Torino, Politecnico che non a caso, proprio in questi ultimi anni, lavora moltissimo sulla dimensione architettonica e di relazione col mondo dell'architettura, perché la Cina è uno dei paesi dove oggi gli architetti possono fare di più e recuperare di più il patrimonio urbanistico e industriale dismesso. La dimensione tecnologica, anche questa, la seconda, si commenta da sé, ma un paese, eh, penso lo ricordiamo tutti quando si parlava delle quattro modernizzazioni dopo la morte di Mao, eh, altro che quattro, adesso ci troviamo a distanza di tempo con questo grande non detto, però è davanti ai nostri occhi, cioè il tema del 5G, della sicurezza informatica, eccetera, è anzitutto un tema di, di carattere commerciale per la verità. Il problema non si porrebbe se vi fosse una controofferta commercialmente efficace di un 5G per esempio europeo. E qui lo sfondiamo, credo sfondare la porta aperta con un ex presidente della commissione. Insomma, avere eh, Airbus è una buona cosa nel campo insomma, dei velivoli, è un, un problema sulle telecomunicazioni invece questo continente ce l'ha e rischiamo di rimanere impigliati tra la nuova grande potenza tecnologica cinese e quella statunitense, che è una posizione alquanto scomoda su una serie di profili. Quindi un altro cambiamento epocale in 40 anni, un paese che era arretrato persino rispetto ai vicini asiatici, eh, che diventa un interlocutore talmente potente da costringere all'utilizzo diciamo, di strumenti impropri in un'economia di mercato, che sono quelli della sicurezza nazionale, pur di frenare proposte commerciali che sono viceversa eh, come dire, estremamente allettanti. E ancora la partita non è chiusa. Poi le due E di STEEP la dimensione environment, quindi ambientale, e la dimensione economica. Quella ambientale, insomma, il trapasso è stato quello da quando all'epoca di Mao si faceva dell'ambiente, cioè dell'ecosistema, una battaglia, cioè si trattava di vincere la battaglia contro la natura per forzarla agli interessi della crescita materiale, a oggi in cui la Cina invece diventa un interlocutore, come veniva ricordato dal direttore Frigeri, imprescindibile sulle dinamiche, sulle politiche climatiche globali, non puoi vincere quel dossier se non hai la Cina. Ed è l'ultimo, devo dire, in questo momento tema di convergenza desiderata, almeno paleseato uh, dalle leadership politiche, ad esempio statunitense e cinese. Cioè quando non si sa più che cosa dire perché ci si incontra a meno 20 gradi a Anchorage e si percepisce che l'ambiente è freddino in tutti i sensi, eh, ci si dice sì comunque però sul clima ci possiamo capire e quindi anche su questo un cambiamento culturale all'interno della Cina molto veloce e poi un cambiamento di politica eh, ambientale che peraltro si porta presso tutte delle conseguenze in ambito energetico che eh, poi sono rilevanti anche in, sul piano geopolitico penso al caso della Entente eh, sino-russa che, che, che si sta via più restringendo con implicazioni per l'Europa non, non trascurabili la dimensione economica su cui tutti siamo benedotti ma eh, ciò non di meno a me fa sempre impressione pensare che in sempre in questi 40 anni nell'arco della mia vita sostanzialmente la Cina è passata ad avere un'economia in termini di PIL in dollari correnti eh, che era la metà di quella italiana eh, nel 78 quando sono partite le riforme adesso è sette volte più grande e noi non siamo una piccola economia nonostante con, con mia sorpresa, nella prima lezione in università, anche quei i ragazzi magistrali, io chiedo spesso, no? Cioè, l'Italia un'economia media, piccola, grande, è sorprendente quanti dicano piccola, un paese grande che si crede piccolo, un paese molto molto strano, ecco il nostro, molto curioso. E noi siamo una grande economia mondiale, una delle top ten, e ciò nonostante la Cina è passata ad essere la metà di noi, a sette volte più grande di noi in 40 anni. Un ITER che nello stesso Covid ha scalfito, ma... Non molto, insomma, l'anno scorso abbiamo avuto tutti una contrazione drastica del PIL, la Cina è cresciuta del 2,3%. E poi, in ultimo, la, la dimensione che mi è più congeniale, per via della mia formazione accademica, è la dimensione politica. E qui, eh, diciamo, l'aspetto, la, la, adesso senza toccare le questioni strettamente di casa nostra, comunque non, non irrilevanti, cioè noi siamo, eh, come dire, un, anche qui un grande paese, un attore del G7, un attore nato e ovviamente fondatore dell'Unione e, e la, la Cina è riuscita in una cooperazione diplomatica e politica eh, non banale nel momento in cui ha convinto eh, una, una, un, un paese ad aderire a una sua proposta. Adesso al di là del merito e del demerito di accedere all'iniziativa sulle vie della seta, la Belt and Road Initiative, mi, mi colpisce questo. No? Mh, dieci anni fa mh, le parole chiave che venivano da Pechino, posto che ne venissero, erano ignote nel resto del mondo. Adesso di Belt and Road Initiative si sa, o quantomeno si crede di saper qualcosa, ehm, dai Balcani ai Baltici, da, dall'Asia eh, del Sud-Est eh, all'America Latina, all'Africa. Quindi anche dal punto di vista discorsivo, la Cina è un paese che ha delle parole chiave che diventano adesso parole, appunto, motti, che entrano nell'agenda globale. Una cosa che no, cioè, bisogna risalire molto indietro, insomma. bisogna ritornare no, ai tempi di, di, di Tito, ai tempi della guerra fredda profonda, quando le parole chiave di un pezzo di comunismo si opponevano a quelle dell'altro, ma no, era da tempo che non si vedeva questo. E qui, eh, diciamo, andando verso la, la, mia, la mia conclusione, eh, mi dico: eh, no, no, notiamo noi eh, in, in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, così un cambiamento epocale, nel senso che si va facendo strada, o almeno io forse me lo auguro, un po' quello è anche l'auspicio del libro, una consapevolezza rispetto al fatto che, come dire, per dirla in inglese, there is more than one game in town, il nostro modello occidentale, che naturalmente ha come dire, una forza straordinaria, per un certo lasso di tempo abbiamo permesso, diciamo così, di dare per scontato che questa sua forza e capacità di attrazione fosse unica, o proprio perché era rimasta solo lei dopo la fine della guerra fredda, o perché si commentava da sola, no? il benessere e così via. E invece io temo che, appunto, l'esperienza almeno sul campo mi suggerisce che questo è un atteggiamento di superbia che forse è fuori tempo, anacronistico. Eh, C'è da spiegare perché il modello eh, occidentale, poi magari non mi convince neanche a pensare che ce ne sia uno, diciamo quello europeo. Perché è vincente? Eh, molti di chi, di, di chi interverrà dopo di me, eh, tutti penso, hanno avuto interlocuzioni, do, insegnano a giovani asiatici, eh, conoscono come quella parte di mondo guarda all'Occidente e non è mh, necessariamente eh, con lo stesso stile encomiastico alla ricerca del, del, come dire, del modo di diventare moderni europeo. La Cina offre un'alternativa che noi. Sbagliamo, secondo me, a semplificare nei termini strettamente parlando di un regime autoritario e dunque eh, violento e quindi, come dire, da dar da, da scontato che abbia i giorni contati o che sia una eccezione. Credo che la posizione cinese sia di voler affermare con grande forza che loro non si considerano un'eccezione, che si considerano, e a breve credo che questo discorso verrà articolato in modo proprio palese, un modello che può essere importato, forse non esportato, perché questo è una cosa su cui sono molto attenti, ma importato sì, cioè di volontà di altri paesi, penso ai paesi del so, Medio Oriente, penso a vari paesi del sud-est asiatico, eh, importato, cioè una modernità senza democrazia, un regime efficiente nella gestione del quotidiano, anche se costringe naturalmente a dei prezzi in termini di libertà individuale, che peraltro noi percepiamo come molto alti, ma magari in altri contesti vengono, pur essendo alti anche lì, sono più coerenti con la tradizione del paese locale. E dunque, in questo senso, le due esigenze che in conclusione personalmente mi interpellano, ecco, mettiamola così. La prima è quella di non dare per scontato, eh, per l'appunto, che questa quest esperienza cinese sia eh, un'esperienza di cui i cinesi stessi non vadano fieri. Eh, o verso la quale ci sia un, come dire, un, un senso di no, diciamo, come l'Unione Sovietica, no? immaginando quella di Bresner, quella, quella del, de, de, della popolazione sovietica che non sapeva il mondo com'era e magari era anche restia ad accettare il regime in cui viveva. Eh, a me è capitato di sentire domande di questo genere, no? eh, ma da parlamentari europei, in consessi informatici. Ebbene, io credo che se una cosa mi è stata insegnata dallo studiare, dal, dal lavorare in Cina è proprio invece il grande orgoglio che Molti cinesi hanno, direi quasi tutti quelli con cui interloquisci, non privo di capacità critica, non privo di consapevolezza su quello che è il contesto effettivo in cui vivono, anche perché qui girano. Prima del Covid c'erano 930.000 studenti cinesi nel mondo, um, quindi parliamo di una delle corti che ogni anno escono da quel paese, no? che ne laurea 9 milioni o 8 milioni e mezzo all'anno. Dunque sanno come funziona il mondo, lo vedono, lo frequentano, ne conoscono i pregi e i difetti. Ecco, la prima cosa è non dare per scontato che ci sia ignoranza all'interno di quel paese rispetto a, a loro stessi vis-à-vis -vis il resto del mondo, ma anche non pensare che siano, come dire, mh, che non abbiano fatto il conto rispetto alle alternative possibili rispetto agli esperimenti che altri paesi hanno compiuto. Pensano spesso, sia l'elite sia l'uomo della strada in Cina, ai casi sovietico, uh, jugoslavo, uh, gli errori altrui. Come grande fucina, oltre che i propri, eh, grande fucina di, di, di maturazione di una consapevolezza di un, di, una, di un sistema politico e sociale resiliente, con i limiti noti, ma eh, di cui mh, la gran parte dei cinesi con cui uno parla eh, è, è orgoglioso. Secondo e ultimo, il fatto, come dire, della nostra consapevolezza rispetto al funzionamento di quel paese, è, direi con questa immagine. Eh, la classe dirigente cinese, questo è un segnale secondo me anche della fragilità che quel paese presenta, i figli dei presidi di facoltà, i figli dei grandi dirigenti dello Stato, studiano in Occidente. Questo qualcosa ci dice. Fatto unico, eh, perché i paesi sovietici o i paesi satelliti all'epoca non mandavano i figli a studiare negli Stati Uniti. Qui sì. Um, e però questo cosa significa? Che al termine dei loro studi Conoscono ovviamente il proprio contesto, l'Asia, la Cina, l'Oriente, diciamo così, e poi si sono impadroniti dei codici, degli strumenti e delle consapevolezze relative al nostro contesto. I nostri fanno l'Erasmus a Barcellona. E meno male. Ma dobbiamo renderci conto che il mondo di adesso e di domani ci richiede uno sforzo di uscita dalla comfort zone, altrimenti ci troveremo davanti un'elite non solo cinese, ma soprattutto anzitutto cinese, che conosce bene i nostri strumenti e ovviamente il proprio retroterra, e un'elite occidentale rinchiusa nella sua sfera di comfort, che pensa di fare qualcosa di straordinario andando a studiare nei paesi anglosassoni, se sono italiani o viceversa. Spesso nei paesi anglosassoni neanche si fa questo sforzo di uscita dalla sfera anglofona, e qui vedo un pericolo, un pericolo di cui non ci rendiamo tanto conto, cioè che eh, in un sistema, in un mondo che è molto più integrato di prima per i motivi che sappiamo, il vero cosmopolita finisca per non essere più l'uomo occidentale o la donna occidentale, ma clamorosamente qualcuno che viene da una parte di mondo che fino a ieri pensavamo periferia. E quindi intorno a questo è il ragionamento con i miei molti colleghi che, eh, a, cui, a cui devo molti ringraziamenti che hanno consentito l'emergere di questo libro. Eh, vi ringrazio. Grazie. Grazie mille eh, per aver dato un po' appunto questo, questo quadro no, ampio e articolato di, di, di, di quelli che sono i, i profondi cambiamenti che, stanno, che hanno attraversato e stanno attraversando la Cina. E, e ora chiederei appunto alla dottoressa Laura De Giorgi, professoressa di storia dell'Asia orientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e presidente dell'Associazione Italiana di Studi Cinesi proprio di ehm, un compito un po' arduo, eh, ma centrale secondo me anche nel, nel nostro dibattito di questa sera, di inquadrare la Cina di oggi in una prospettiva eh, più ampia, in una prospettiva eh, storica, tratteggiando elementi di continuità, discontinuità, eh, un po' quelli che sono i, i punti centrali di un processo appunto, che ha portato eh, questo paese a questi grandi cambiamenti che non avvengono. No, come, eh, come cose improvvise da un giorno con l'altro, ma in realtà sono eh, anche il frutto di, di un percorso e, e di una programmazione. Eh, prego Laura, grazie. Grazie mille, ringrazio il Cespi e ovviamente il Torino World e Institute per avermi invitato a partecipare a questo webinar oggi pomeriggio. Eh, sì, eh, la domanda che mi pone direttore è una domanda enorme che cercherò di concludere in pochi minuti, soprattutto accennando a quelle che sono secondo me due prospettive importanti attraverso cui eh, Giovanni Andorini ha parlato del, di una eh, leadership che guarda e progetta al futuro, ma ha giustamente accennato a un dato importante, come questo progettare il futuro si basi anche su una forte consapevolezza del passato e anche su tutta una serie di narrative storiche del passato che servono sia come strumenti di legittimazione sia anche come ehm, sì, impostazione generale per affrontare determinati problemi. Credo che eh, eh, ci, siano, ci siano due domande importanti che riguardano... Il modo con cui noi ci approcciamo alla Cina e il modo cui, con cui quindi forse dobbiamo approfondire anche quella che è in generale la conoscenza certamente della lingua ma della cultura, della storia, del passato cercando di non guardarla necessariamente dalla nostra prospettiva ma cercando invece di porsi uh, anche dal punto di vista della prospettiva di quella che è la classe dirigente cinese e in generale sono anche i cittadini cinesi che hanno forse una consapevolezza storica mh, eh, anche anche per motivi educativi, più forte di quella che rimane all'interno delle nostre eh, generazioni. Credo che il primo punto da cui guardare, per guardare al passato, è quello di chiederci, eh, eh, visto che noi adesso abbiamo a che fare con una Cina forte, eh, che si impegna o che vuole impegnarsi a livello globale, quanto questo sia un fenomeno recente o quanto invece vada visto all'interno di una prospettiva temporale più lunga? perché noi possiamo parlare della crescita e dello sviluppo cinese nell'arco degli ultimi questi 40 anni, è quello che è l'oggetto sostanzialmente del libro, però lo stesso libro accenna, secondo me, correttamente all'inizio, sul fatto come ci siano dei temi storici sensibili che influenzano il modo con cui la classe dirigente guarda all'esterno e anche al suo interno, Fra i, ehm, il tema insomma, il, il L'argomento che beh, più sottolinea il libro all'inizio è quello del rapporto molto conflittuale che eh, la Cina prima come impero e poi come repubblica ha avuto col mondo esterno in particolare con quello che classifichiamo come occidente e che è un tipo di rapporto diciamo conflittuale lo sappiamo nato all'inizio dell'ottocento eh, con il colonialismo occidentale che poi si è anche riflesso in quelle che sono state le sue relazioni con i vicini. Quindi è quello che come troverete nel libro accennato conosciuto come il secolo dell'illuminazione nazionale. Un secolo di difficoltà per la Cina da metà dell'Ottocento che si dovrebbe essere chiuso a metà del Novecento e, e, e, e che ha rappresentato, rappresenta diciamo l'elemento negativo, quello che non si vuole, quelle, quello da cui si deve, bisogna allontanarsi. E un dispositivo diciamo mentale che certamente funziona in quelle che sono le relazioni col mondo esterno, relazioni che finiscono spesso per essere determinate dalla sensazione di una continua debolezza anche nel momento in cui la Cina è diventata forte. Penso che molti dei fraintendimenti che nascono anche quando guardiamo la Cina di oggi è perché è la stessa leadership cinese che in qualche modo continua a percepire una sua debolezza oppure un suo non riconoscimento da parte dell'esterno sul suo nuovo potere e che in qualche modo poi eh, diventa de, eh, si, insomma, si traduce in atteggiamenti che sono percepiti come vittimisti e sappiamo che spesso il porta anche a forme di aggressività. Comunque, questo elemento qui, questi cento anni insomma, di umilazione nazionale, di difficoltà collegati a guerre, divisioni, a uno stato di subordinazione anche sul piano giuridico, sul piano internazionale, continua a essere un elemento psicologico importante. Forse non sufficiente però. Se noi guardiamo al il modo con cui lo stesso Xi Jinping o la leadership si pone rispetto alla nuova era, ha una prospettiva del passato che è certamente più lunga. Si parla di rinascita, rinascita vuol dire aver avuto una fase di crisi ma rispetto a un passato che è un passato che è storicamente concepito ovviamente come un passato di centralità dal punto di vista geopolitico, di egemonia dal punto di vista culturale in tutta l'area. Quindi ci sono diverse, diciamo, temporalità che entrano nell'atteggiamento cinese e nella maniera con cui eh, definisce il suo atteggiamento verso il mondo esterno. Questo è a livello di percezione. L'altro discorso invece, secondo me, su cui dovremmo lavorare di più in generale e riflettere è che mh, la percezione indubbiamente di quello che sia il passato, le narrative rispetto a un, mh, tutta una fase diciamo, di debolezza, di mh, subordinazione a interessi esterni, di frammentazione politica, di difficoltà della eh, classe dirigente, di guidare il paese verso la modernità, si accompagna a e, e, diciamo rispetto anche invece a una fase imperiale in cui, precedente in cui eh, la Cina era al centro di quello che era il mondo dell'Asia orientale, quest, questo te tema della percezione eh, non è esattamente la stessa cosa che invece andare a guardare qual è stata effettivamente l'evoluzione storica della Cina, nel senso dove sono le radici del suo successo di adesso? Sono radici che dobbiamo leggere soltanto negli ultimi 40 anni? Questo suo coinvolgimento col mondo esterno è un fenomeno recente? parlo di coinvolgimento attivo, di volontà di partecipazione, o dobbiamo invece allungare anche il, uh, ai decenni precedenti e persino a quelli che sono stati rigettati come i decenni perduti del maoismo, quando in realtà molte basi di quella che è stata la strategia di industrializzazione, di coinvolgimento delle masse, è, è stata di fatto, uh, diciamo, di socializzazione delle masse, di... di, di, di, di, di, di il miglioramento anche di quelle che sono state le condizioni milità, eh, materiali, scusate, hanno costituito la base per le riforme degli ultimi 40 anni. E anche quando parliamo delle relazioni col mondo esterno, ad esempio, la storiografia più recente tenta a sottolineare come. Non soltanto nel periodo della seconda guerra mondiale, vi ricordo che la Cina comunque è uscito paese, non la Cina comunista, però la Cina nazionalista è un paese che ha resistito alla seconda guerra mondiale, quella memoria ha vinto la seconda guerra mondiale, quella è una memoria di cui lo stesso partito comunista cinese adesso si è appropriato, anche perché lui stesso ha partecipato alla guerra di resistenza. Ma come dire, anche il periodo maoista non è stato un periodo di chiusura, è, è, che ha coinciso poi con un'apertura all'Occidente, è stato invece un periodo in cui la Cina si è mossa con altre logiche, ovviamente all'interno del blocco socialista, ma anche possibilmente all'esterno, cercando sempre un coinvolgimento, guardando sempre al mondo esterno, eh, sia alla propria storia sia al mondo esterno e cercando delle forme di partecipazione che adesso sono in qualche modo ritenute... Dimenticate, ma che la storiografia di tenta di recuperare proprio per dare invece una prospettiva di più lunga durata, cioè una prospettiva che è sicuramente perlomeno quella di tutto il XX secolo. Gli ultimi 40 anni di riforme non possono essere staccati da una visione un po' più lunga del modo con cui le classi dirigenti cinesi sono state coinvolte nel mondo e hanno sempre guardato al mondo esterno che hanno studiato con attenzione per cercare quelle che erano delle soluzioni proprie per il loro paese e per proprie per il loro paese vuol dire basate su una consapevolezza storica e anche su un forte orgoglio culturale su determinate specificità su quello che ovviamente eh, è più adatto quindi l'orgoglio anche per cioè, eh, io do, concordo perfettamente per molti aspetti con quello che ha detto il professor Andornino. I cinesi sono contenti sostanzialmente del loro sistema politico, ritengono che sia efficiente, che questa, efficien e questo, questa idea dell'efficienza, che si basa su due assunti in particolare, il mantenimento dell'unità e anche la stabilità politica, si sono radicati in una cultura politica che è novecentesca ma è anche più, diciamo, eh, più più vecchia, legata, più antica, legata al periodo imperiale. Il, è difficile indovinare, indovinare, valutare quale sia effettivamente eh, l'arco temporale eh, più utile a poter analizzare i successi del presente. Sicuramente credo che bisogna in parte abbandonare quella eh, quell'idea che è soltanto eh, dal 1978-79 che è cominciata la crescita cinese Essa sì, dire, si radica, e anche il suo coinvolgimento nel mondo secondo, secondo me si radica su una prospettiva ovviamente di più lungo periodo perlomeno dalla fine del dell'Ottocento non è caso che gli storici si concentrino in particolare su quel periodo lì e anche eh, la, la classe dirigente cinese il professor Andronino diceva giustamente gran parte dei eh, dirigenti eh, del, eh, politici e economici mandano i loro figli a studiare all'estero, quindi in futuro noi avremo una classe dirigente che si è formata all'estero, però ricordo anche che lo stesso Partito Comunista Cinese ha avuto dirigenti che in gran parte hanno studiato fuori. Certo, prima hanno studiato in Occidente, in Europa, poi hanno studiato in Unione Sovietica, però questa apertura al mondo, questa capacità di coinvolgersi, di guardare, di studiare il mondo esterno e di impararne le lezioni negative e positive è una caratteristica di lungo periodo, sicuramente una caratteristica dall'Ottocento in poi, come altresì eh, l'idea che la Cina abbia un suo percorso particolare. Che in qualche modo possa essere comparata solo con se stessa giusto o sbagliato che sia e questo è ovviamente come storici spesso mi trovo a confrontarmi con storici di altre aree che ti chiedono ma la storia cinese l'oggi cinese lo puoi confrontare col solo col suo passato oppure sono esperienze in qualche modo comparabili con altre esperienze di modernità eh. Gli ultimi 40 anni ci danno l'idea di una tale accelerazione verso quella che viene chiamata una modernità compressa. Praticamente tutto quello che l'Ottocento ha fatto, scusate, ha fatto in, in tre secoli la Cina sembra averlo compiuto in 40 anni. Eh, non di meno mh, è un percorso che eh, indubbiamente non può che trovare una sua spiegazione all'interno di passaggi psicologici di umiliazione, ma anche trasformazioni strutturali più ampie che iniziano perlomeno intorno al, al XIX secolo e i cui effetti si registrano soltanto eh, adesso. L'ultima nota che volevo dire rispetto anche, in parte rispondendo anche a quello che, alle sollecitazioni che ha già dato il professor Andornino. Sì, è vero forse gli studenti cinesi all'estero sono molti, in Italia ancora la, sembra che la dimensione, eh, dello studio della Cina si è limitato, però io, permettermi di parlare qui adesso come presidente dell'associazione di studi cinesi, noi sappiamo invece quanti studenti, anche se alle superiori, forse anche il professor Profumo lo sa come quanti studenti delle superiori cominciano a cercare di andare in Cina, quanti studenti universitari e non soltanto di area cinese, ma anche di altre discipline, a partire indubbiamente da quelle politologiche, ma anche in ambito economico, e ingegneristico, tendono a guardare alla Cina. Forse c'è un livello di interazione a livello delle nuove generazioni che sfugge in parte ai radar, ma che costituisce indubbiamente la base poi per un dialogo successivo e anche per un una migliore conoscenza di quella che è la storia e cultura cinese nel nostro paese. Io sono stata essenzialmente nei limiti dei tempi e cedo volentieri la parola agli altri relatori. Grazie. Grazie, grazie in particolare per il rispetto dei tempi su un tema così, così eh, appunto, ampio e articolato. E, um, ora darei la parola al presidente Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea, presidente del Consiglio, con una lunga esperienza eh, e, e relazione con, con la Cina, eh, perché possa eh, appunto raccontarci un po' qual è la sua esperienza della Cina, ma anche eh, forse c'è un aspetto eh, importante, ehm, c'è una crescente... Eh, come dire cioè una, una narrativa che appunto racconta di un bipolarismo che si sta creando appunto su modelli di sviluppo, eh, no, su modelli, eh, questa modernità senza democrazia, il modello, chiamiamo così, occidentale, eh, che sembra emergere eh, a volte in modo conflittuale in alcuni momenti. Più che in un altri ma è, è possibile un dialogo eh, no, tra, tra questi due, due mondi eh, perché in realtà sono due, due modelli ma anche eh, due, due mondi eh, diversi due, due modi di concepire in modo diverso eh, la modernità eh, prego mi ringrazio molto dell'invito il tema è affascinante già è stato trattato in modo rimarchevole Cerco di attaccarmi un po' a quello che è già stato detto in precedenza dalla professoressa De Giorgi e da Andorrino. Prima di tutto un'osservazione eh, che è difficile che eh, in un webinar cinese qualcuno abbia quello sfondo che aveva la professoressa De Giorgi adesso. Ecco. Quindi perlomeno quello lo teniamo, dobbiamo tenerlo in conto. E, e a parte il discorso del passato, ci troviamo quest'anno in un anno speciale, no? È, è l'anno del centenario del partito, è l'anno del grande rafforzamento delle strutture di politica interna, no? Della, forte autorità del partito, e mh, soprattutto, ecco, mh, nella mia esperienza degli ultimi anni, io non sono un esperto di Cina, di studi cinesi a fondo, ho avuto modo di insegnare per sette anni a file contemporaneamente negli Stati Uniti e in Cina, eh, eh, e devo dire che in pochi anni ho trovato una uh, gioventù assolutamente diversa. No? Una, in entrambi i paesi, ma nella Cina in un modo, eh, con una velocità incredibile, di una fortissima consapevolezza eh, del ruolo. No? E la ragazza Cinese in pochi anni eh, sono totalmente cambiati proprio nei loro interessi. No? Lo ripeto sempre, nel primo anno mi chiedevano tutti i seminari sull'Unione Europea Nell'ultimo anno non gli fregava proprio niente, nessuno, insomma, no. Cioè era, erano loro che eh, mi, eh, mi comunicavano eh, dove volevano andare. Quindi non va bene che potrete dire che la business school è una scuola di elite, tutto quello che volete, ma eh, ho trovato nel, nel, nei pochi studenti con cui ho avuto contatto una consapevolezza che mi ha enormemente impressionato. Cioè non è più una Cina che guarda all'Occidente con inferiorità o che desidera entrare a livello dell'Occidente, ma è una Cina che si pone come una leadership mondiale. Su questo non c'è alcun dubbio, non è un cambiamento politico soltanto. Dal punto di vista politico, certo, il cambiamento è molto, è molto forte, è molto forte e, e, e la G ha cambiato il messaggio. Ha cambiato il messaggio, cioè ogni incontro che facevo ai tempi o della Presidenza della Commissione europea o del primo ministro italiano con il presidente cinese, con il primo ministro cinese, cominciava quasi, non dico come un senso di invidia, ma un riferimento all'Occidente, come se alla fine fosse la via che avrebbero seguito. Dal discorso del 16-17 di Xi è cambiato tutto, cioè dice noi siamo il punto di riferimento della politica mondiale e voi dovrete in qualche modo guardare a noi almeno come fatto paritario e questo cambia, cambia la, la, la politica mondiale della Cina. Anche perché, qui riprendo l'osservazione eh, di Adornino, guardate che eh, è una sorpresa che la Cina abbia eh, fatto così intensa politica estera, no? Adolino uh, ha citato giustamente il fatto che la Via della Seta era ricordata che aveva letto il milione di Marco Polo, ma mh, non era un messaggio. E invece, oggi la politica estera, attenzione, che questo è un fatto obbligatorio. Cioè, mentre gli Stati Uniti possono, nella loro politica di lungo periodo, mh, celebrare una autosufficienza americana. Eh, e lo hanno fatto per lungo, per lungo tempo, no? un'autarchia, la Cina non lo può fare, eh. la Cina c'è cioè il 7% delle terre arate del mondo, il 20% della popolazione del mondo, non, non tiene il discorso, il discorso eh, americano, no? perché deve andare a trovare e sta andando a trovare il cibo, l'energia e le materie prime, dove ci sono, cioè fuori dalla Cina. Allora queste, questo dinamismo nella politica estera, che è un dinamismo del tutto diverso da quello americano, è un altro dei punti che noi dobbiamo tenere presenti. No? Eh, la politica americana nei confronti dell'Africa, almeno negli ultimi anni, è stata eh, dominata da un aspetto puramente strategico. La politica africana da parte della Cina è stata guidata da un fatto di necessità e quindi con, con tutte delle valenze dei comportamenti, che sono comportamenti diversi. Ma perché hanno messo la prima unica base grande militare all'estero nel golfo dove passa il petrolio? Perché passa il petrolio? Cioè, perché... È tutta una politica volta a garantire prima di tutto un'autonomia e un ruolo forte della Cina nel mondo politico ed economico assieme. Allora tutta l'esasperazione per la politica del Pacifico, il problema di Taiwan, non è soltanto un discorso storicamente, etnicamente fondato su tanti aspetti ma è eh, l'idea della uh, necessità di costruire attorno a sé un'area che possa garantire eh, la sopravvivenza, lo sviluppo dei consumi di un miliardo e quattrocento milioni di persone. Non più in crescita, più in crescita ma mh, attenzione che mh, il... Eh, il discorso che alcuni politologi fanno oggi, che il problema demografico bloccherà la Cina, eh, è valido, ma non è la stessa valenza di altri paesi, perché il processo di urbanizzazione è andato molto avanti, come ha detto giustamente Adolino, ma non è ancora finito. C'è ancora una mano d'opera di riserva e una capacità e di, di, di, di, di, di trasformazione del paese, che non è ancora compiuta e eh, questa viene non solo certificata ma viene spinta dalla grande attenzione che viene portata al eh, progresso dell'istruzione, della ricerca, all'investimento nel capitale umano. È uno sforzo enorme, ha successo quasi in tutti i campi, escluso nel football. Ma negli altri campi hanno avuto direi un successo, un successo molto generale, anche se in alcuni settori sono ancora indietro, come nei superchips. però esempio, i supercomputer eh, sono americani e cinesi, cioè non è, eh, hanno dei, dei buchi ancora nella tecnologia. Ma hanno tali settori avanzati, per cui io sono ignorante in materia, ma mh, è più facile riempire le mancanze quando si hanno delle grandissime eccellenze che non avanzare eh, da zero in ogni, in ogni settore. Ecco, questo è il, il quadro che noi, che noi abbiamo oggi quindi io ritengo che è di, mh, difficilmente penso, fino a quando dura questo sviluppo, difficilmente penso a un grande cambiamento all'interno all della Cina. La loro debolezza può essere quella che è vero che la classe dirigente studia l'estero, ma un po, meno di prima, un po' meno di prima. Quindi, se cominciano, se cambiano rotta, allora la Cina, nel lungo periodo, può perdere. Ma se continuano ad avere questa grande interrelazione con il resto del mondo, questo tipo di, di sviluppo ha ancora tecnicamente. Degli spazi, degli spazi per progredire. Non dimentichiamo che è vero che la Cina come PPP eh, forse supera, anzi supera gli Stati Uniti, ma come reddito pro capite è ancora un quinto di quello americano, poco più di un quinto. Quindi mh, voglio dire, ha di fronte a sé uno spazio di insegnamento che quando c'è continuità nella politica è più facile che non la velocità direi della, del, del paese guida, no? è più facile. Ha ancora uno spazio estremamente, estremamente forte. E vedete, delle, delle non facili, non facili chiacchierate o, o scambi di parole che si possono fare con, con eh, eh, l'Accademia cinese, con i colleghi, eccetera è questo senso, questo senso che c'è ancora molto spazio in avanti no? e che quindi c'è una grande consapevolezza che c'è ancora, secondo loro, una generazione in cui, in cui la Cina deve continuare sopravvivere deve continuare il tipo di sviluppo che c'è. Nello stesso tempo, poi, le capacità di cambiamenti sono tante. Quando vedono un rischio, guardate che ha accennato Adornino al cambiamento della politica ambientale, ma è una roba. Quando io giravo per il mondo a chiedere l'elemosina per il protocollo di Kyoto, i cinesi proprio deridevano la politica ambientale. Adesso hanno una ossessione nazionale, in questa direzione, poi hanno il problema del carbone, hanno mille, mille passi in avanti eh, che, debbono, che debbono compiere per arrivare, per arrivare a questo. però eh, la capacità di cambiare i capitoli della politica è estremamente forte e questo lo, lo, lo attribuiscono al regime. Cioè, ripetevo, dice, accennavo prima: nelle poche chiacchierate che si fa. Dire, ma caro Prodi, <ride> ma se noi ci possiamo votare e eh, abbiamo fatto tanti progressi, non è mica per caso. Eh. Quindi l'affezione al tipo di regime, eh, pur con le limitazioni, con i problemi, eh, eh, a mio parere rimane finché rimane il, eh, il tasso di giù, anche un po' meno, finché mh, noi dovremmo in termini occidentali il paese consegna. Infatti il discorso è con questo termine perché sono proprio ai 12 minuti ormai. Il vero messaggio di Xi non è mica un'aggressività specifica eccetera ma è signori miei voi non consegnate io consegno. Questo è, è, è, è il tipo finché funziona questo messaggio è, è difficile prevedere Grandi, grandi cambiamenti. E questo è estremamente importante perché poi c'è l'altro aspetto della Cina che noi non abbiamo esaminato oggi che però ha da sempre e oggi con dei frutti enormi un, enorme, un legame strettissimo con le Nazioni Unite. Io, era l'unica grande potenza che aveva le truppe di pace fin dall'inizio. E io cercavo, quando giravo per l'ONU che anche la Russia arrivasse a questa, anche agli Stati Uniti, non c'era verso. La Cina ha sempre capito che era uno strumento di penetrazione e oggi all'ONU contano moltissimo, contano moltissimo, credo che abbiano avuto eh, alla eh, per... Sì, la, la World Health Organization. Credo che abbiano avuto tutti i 54 voti africani per le elezioni dell'Eleccia. O questo potrei eh, avere qualche... Ma mh, perché questo? Perché l'attenzione verso le strutture, verso avere un ruolo in queste strutture internazionali, è stata sempre fortissima. Adesso gli Stati Uniti si lamentano ma, ma su questo la Cina ha visto, ha visto, ha visto più lungo. L'orgoglio e con questo termine, con cui mi fecero visitare questa enorme scuola dei, dei, dei, dei, che preparava i peacekeepers, no? i soldati che andavano all'ONU da parte dei cinesi, mi ha fatto un'impressione enorme. Ma non era mica un disegno di, della de, de, de, de, de, de Caritas. Non era un disegno della Caritas. Era l'idea di un certo tipo di ruolo obbligato nel mondo eh, eh, per poter preservare la propria diversità. Così io l'ho interpretata. Scusate, il tempo è passato, mi fermo. Grazie, grazie mille per... La ricchezza di questo intervento è centrale, è chiaro che il modello eh, no, politico e, e di pianificazione è centrale. No? Già Martia Sen, premio eh, Nobel per l'economia, aveva fatto del, del, del modello cinese un, un caso di studio rispetto a un modello democratico. Ehm, ora passerei la parola al professor Francesco Profumo, eh, già direttore, direttore del Politecnico di Torino, ministro dell'istruzione dell'Università della Ricerca, oggi presidente di una delle maggiori fondazioni italiane, che ha proprio un'area specifica dedicata alle tematiche internazionali. Ehm, ha avuto in passato e, e, e, e ha sviluppato importanti rapporti eh, nel campo accademico con, con la Cina e, e un po' su, su questo tema e sul tema della, eh, dello sviluppo tecnologico, ehm, e, e delle opportunità che la Cina offre eh, uh, sia all'interno degli scambi accademici, ma anche negli scambi a livello tecnologico. Um, così chiedo uh, se, eh, se può in intervenire e, e um, arricchire il, il, nostro, il nostro dibattito. Prego. Sì, grazie, grazie innanzitutto dell'invito. <coughs> grazie a Piero Fassino per... Eh, per questo e naturalmente grazie a Giovanni Andornino per averci dato questa occasione. Allora, io um, vorrei, sulla base di quello che lei mi ha chiesto, eh, provare a raccontare un po' che cosa mi è successo negli ultimi 15 anni. In realtà gli anni sono 16. Nel 2015 io sono stato eletto rettore del Politecnico di Torino. A Torino avevamo 27 studenti cinesi e eh, erano veramente delle mosche bianche, eh, poco integrate all'interno della scuola, prevalentemente erano studenti di dottorato, quindi questa era la base di partenza. Quando divento rettore, nel mese di novembre, quindi un mese dopo, eh, mi, mi chiama Marchionne perché noi avevamo un corso di laurea in ingegneria dell'autoveicolo che eh, era nato in corrispondenza del centenario della Fiat quindi nel 1999 anno accademico 1999-2000 e eh, era nato come un corso fondamentalmente eh, torinese in questa e lui mi chiamò e disse guarda eh, noi stiamo cambiando le nostre prospettive, abbiamo bisogno di aprirci al mondo, abbiamo bisogno di avere relazioni con eh, paesi diversi. Eh, che cosa ne pensi se trasformassimo questo corso da un corso in italiano, molto eh, tagliato sulla Fiat, in un corso in inglese molto più aperto? Io mi ricordo che eh, lui era mh, appena arrivato dalla dal Canada ed era molto stanco quando facevamo questo incontro quindi era quasi eh, un po' sonnecchiante e c'era un po' di gente quando, quando io intervenni e disse guarda io penso che ci siano tutte le condizioni per fare questa operazione quindi per trasformarlo in un corso internazionale però per far questo ci vogliono due cose la prima cosa è che dobbiamo partire subito era novembre se vogliamo partire l'anno accademico Dobbiamo partire immediatamente. E la seconda è che dobbiamo cambiare. Noi avevamo un comitato paritetico dove le persone Fiat erano tutte persone uscite dalla progettazione, uscite dall'azienda, erano persone in pensione, mediamente molto autorevole E disse invece: se vogliamo fare un'operazione di questo genere, dobbiamo avere degli operativi che siano in grado di fare questa operazione. Adesso non lo voglio fare tanto lungo, però il risultato fu che lui mi disse: Guarda, noi potremmo partire. Eh, dal, dai figli dei nostri dipendenti. E eh, allora individuammo dove avevano i grandi stabilimenti, eh, in, in Cina avevano un rapporto consolidato eh, con un'azienda eh, di, di mezzi pesanti, questa, questa azienda mista si chiamava Naveco, e partimmo allora di lì, fondamentalmente. Quindi tutto nasce da questa cosa, questo mio rapporto con la Cina. Io cominciai ad andare in, in Cina eh, nei mesi successivi, ci andai un certo numero di volte, e poi nel 2016, un anno dopo, con il presidente Prodi, andammo in Cina per firmare il primo accordo di università italiane con università cinesi. In particolare andammo a Shanghai, il professor Prodi se lo ricorda bene questa avventura che facemmo, e firmammo due accordi. Uno con un'università di ingegneria, di, con un'università che aveva una facoltà di ingegneria che si chiama Tongi, e l'altro con un'università invece del settore economico, che firmammo, Fudan. e fu Dan. Con l'università eh, Tongi ci fu un accordo eh, che Poli-Tong, che voleva dire Politecnici Tongi, a cui partecipavano il, il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e la Tongi. Fudan invece fece un accordo con eh, la Bocconi e la Lewis. Allora, lì nasce questo nostro eh, conoscere la Cina, nel senso che io credo di essere andato in Cina 50 volte, tante volte, e, e in quel periodo avevamo delle, un, eh, diciamo un rapporto veramente continuativo. Tra l'altro eh, ci fu un elemento anche di fortuna, che il rettore del, dell'Atogini era un professore di, eh, di ingegneria dell'autoveicolo e aveva lavorato all'Audi in Germania, dove aveva fatto il suo dottorato per lungo tempo. Per cui ci fu un qualche cosa aggiuntivo rispetto al rapporto istituzionale. Lui era molto interessato a fatto e quindi veniva anche volentieri a Torino. Eh Tutta questa cosa noi la costruimmo aprendo un corso di laurea in Cina, laurea di primo livello, dove gli studenti facevano un anno in Cina, un anno in Italia, e, e poi facevano un tirocinio lungo in Cina o in Italia, nel senso che i, gli, gli italiani lo facevano prevalentemente in Cina. Questa cosa consentì di stabilire veramente un rapporto molto stretto tra le due istituzioni, ma soprattutto tra gli studenti e ancora oggi ci sono studenti cinesi che sono naturalmente poi sono cresciuti, sono diventati eh, dei professionisti e che vivono in Italia o in Europa a fronte di questa cosa e viceversa in, in Cina. Tutta questa cosa inizialmente era, diciamo, abbastanza eh, di tipo spontaneistico. Io mi ricordo che la prima volta una delle prime volte che andai. Mi portarono a visitare uno dei loro campus, dove c'era tutto all'interno. E allora mi dissero che i ragazzi cinesi eh, avevano bisogno di avere il tutto insieme e quindi quando io tornai a Torino mi diedi da fare per trovare uno degli, eh, degli studentati universitari dove mettere tutti questi studenti cinesi. Questi ragazzi dopo 6-7 mesi vennero da me e dissero ma noi non vogliamo stare dentro, ci vogliamo stare il primo anno per, per avviarci, ma poi vogliamo vivere insieme a studenti di, di, di altre nazionalità e vivere in città, vogliamo vivere insieme agli altri. Questo vi dà un po' l'idea di come eh, velocemente loro si adattavano a questa situazione. Eh, sono andato a, a rivedere un po' i dati di allora. Allora, gli studenti si eh, iscrivevano prevalentemente ad informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, ingegneria dell'automobile. Poi sono andata a vedere a che cosa si iscrivono oggi. E si iscrivono prevalentemente ad architettura, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente territorio, ingegneria energetica. Qui c'è una differenza sostanziale. Queste scelte loro non le fanno senza pensare, loro pensano e quindi allora loro avevano un grande interesse verso quel tipo delle, di tecnologie, fondamentalmente l'ingegneria dell'ICT, delle, dell delle telecomunicazioni, dell'information technology e poi naturalmente il tema della meccanica e dell'automobile, oggi sono molto più interessati al tema dell'architettura, al tema dell'ingegneria civile e poi ambiente e, e, ed energetica. Quindi c'è una percezione diversa e loro ciclicamente queste cose le fanno, cioè fanno un resetting, eh, sono abbastanza guidati anche dalle indicazioni del loro paese al loro interno e quindi fanno operazioni. di Quindi dal punto di vista degli studenti questa cosa è cresciuta, noi abbiamo studenti che oggi sono professori in alcune delle grandi università cinesi, eh, sono, eh, manteniamo dei rapporti molto solidi e questo ci ha consentito di fare il secondo passo quindi la ricerca la ricerca fondamentalmente il tutto nasce dal fatto che io feci un accordo per queste borse di studio che sono abbastanza note in Cina che si chiamano CSC e quindi eh, ogni anno eh, rinnovavamo questo accordo e questo ci consentiva di avere un certo numero di studenti preselezionati nei diversi. Questo ci ha consentito di eh, naturalmente collegare educazione e ricerca e alla fine poi mantenere dei rapporti abbastanza solidi con loro quando ritornano nel, nelle loro università o nei loro centri di ricerca dove in genere poi loro vanno. E questo ci ha consentito per esempio di eh, fare molti progetti con loro, eh, sia progetti finanziati da loro risorse che da nostre risorse, ma anche dal, da risorse della, della Commissione europea. C'era un, un, un programma Italia-Cina abbastanza noto, e quindi noi, da questo punto di vista, abbiamo integrato bene i nostri saperi da una parte e dall'altra. Interessante è eh, che, in questo passaggio dal 2005, 2006 al 2000, 21, quindi in 15 anni, eh, c'è questo grande interesse al tema eh, dell'architettura e dell'ingegneria civile che vuol dire tema delle città. Dall'altra parte poi c'è il tema dell'ambiente e del, dell'energetica e quindi un grande interesse a quella transizione energetica che loro hanno fatto. Non so se qualche anno fa vi ricordate quando fecero il grande piano di decarbonizzazione del sistema eh, di eh, riscaldamento in Cina, eh, a Pechino in particolare. Eh, eh, questi arrivarono in ritardo e, e quell'anno lì, fu eh, eh, un anno in cui tutti erano al freddo, perché eh, loro comunque avevano pianificato di ridurre il loro eh, inquinamento, il livello di inquinamento, e quindi, visto che non ce l'avevano fatto, poi. Era... Questo ci dà un po' l'idea di come eh, il, il, il, il paese perché qui è una scelta del paese, eh, reagisce rispetto a queste cose. Vorrei toccare un ultimo punto, perché l'educazione l'abbiamo visto, la ricerca l'abbiamo visto, il tema dell'innovazione. Ah, il tema dell'innovazione, in particolare vorrei parlare di Shenzhen, perché Shenzhen è una città veramente eccezionale da questo punto di vista. Io sono stato un certo numero di volte e sono rimasto colpito dalla loro modernità rispetto al tema dell'innovazione. Vi faccio un esempio. C'è un soggetto che si chiama Shenzhen Valley Venture. Questo soggetto qua è un soggetto, eh, diciamo, di tipo finanziario fondamentalmente, però è strutturato poi nell'accompagnamento della nuova imprenditoria. Una nuova imprenditoria però che ha all'interno di questa struttura esistente, laboratorio, eh, capacità di, di, di produzione in termini limitati. Tenete presente che Shenzhen è una città industriale e quindi ha questa grande attenzione. Ma quello che voglio dire è che hanno creato delle infrastrutture che effettivamente aiutano e aiutano a 360 gradi questi soggetti a crescere e a crescere velocemente. Allora io sono stato là eh, qualche volta, sono stato da loro, ho parlato con loro, ad un certo punto mi chiamano e mi dicono noi vorremmo incominciare a pensare di aprire dei poli fuori dalla Cina e stiamo guardando negli Stati Uniti e stiamo guardando anche in Europa. Ad oggi questa cosa non si è ancora concretizzata, però nel giro di pochi anni voi capite come questa cosa si è profondamente trasformata e quindi anche eh, dal punto di vista dell'innovazione che sa tutto poi la parte connessa al tema della proprietà intellettuale per esempio il tema eh, del finanziamento un altro tema estremamente rilevante questa loro capacità anche di tipo commerciale poi. Quindi, tra l'altro eh, noi mandammo anche alcuni dei nostri studenti a fare tirocini eh, presso di loro proprio per capire come funzionare. Nello stesso tempo, loro oggi, quando vengono da noi, eh, non accettano più eh, ad occhi chiusi il perocinio che, che offriamo loro, ma loro sono eh, ben indirizzati su che cosa vogliono fare. Quindi ci sono eh, studenti che vogliono andare in determinate aziende, ci sono studenti che vogliono andare in start-up perché vogliono fare un'esperienza di tipo imprenditoriale, di tipo diverso. Quindi, nell'arco di pochi anni, veramente, questo Paese ha cambiato eh, il suo modo di, di essere, di vivere, ma anche soprattutto la visione del futuro rispetto a loro. E quindi eh, quasi direi che oggi sono soggetti eh, per noi di grandissimo interesse. Ancora forse di più di allora, di allora noi per darvi un'idea, da quei 27 studenti, oggi ne abbiamo quasi 3.000 all'anno, e quindi che fanno naturalmente i diversi livelli di, di, di corso di laurea. L'ultima cosa che vorrei dirvi, e poi credo che il mio tempo sia finito, è la selezione degli studenti. La selezione degli studenti è complicata. Voi sapete, o credo, se non sapete ve lo dico, loro hanno un equivalente del nostro eh, esame di maturità, che si chiama gao Cao, che è su base regionale questa cosa qua. Cioè, la struttura è la stessa, però la, sezione, la selezione viene su base regionale. E il, eh, il gao Cao consente di eh, acquisire la possibilità di studiare nella propria eh, città, nelle proprie... Allora, i numeri del gao sono una combinazione tra il numero degli studenti di una determinata corte, quindi quelli che entreranno all'università in un certo anno, e il numero di università con la loro capacità. Che cosa succede? Che c'è una distribuzione non omogenea nel Paese. Io le prime volte che mi occupavo di queste cose dicevo, bah, insomma, se prendo uno studente che viene da Pechino o da Shanghai, probabilmente faccio una, un buon affare. Non buon affare, nel senso che è un bravo studente, semplicemente in questo senso. In realtà mi sono accorto che le logiche sono tutte diverse. Perché? Perché andando poi, e eh, qui ho imparato, a vedere il livello minimo di Gao Gaokao per entrare al, eh, in una determinata università in una determinata, in una determinata città in una certa università è diverso da a area quindi per esempio nelle aree molto popolose nelle aree che noi riteniamo le più rilevanti Pechino e Shanghai si entra con un livello 400 per esempio 400 su 700 valore massimo quindi vuol dire che chi viene poi all'estero sono studenti che hanno eh, ottenuto un Gaokao inferiore a 400. Ci sono per esempio aree al nord, una città molto nota, si chiama Arbin, che è al confine quasi con la Mongolia, con la Mongolia ed ha una eh, tradizione molto rilevante sul tema delle scienze dei materiali, come perché lì c'era un'industria di tipo eh, aeronautica particolarmente attiva. Questi studenti, che sono eh, in un'area poco popolosa e hanno poche università, entrano, chi, chi ha il, il valore inferiore di Gaokao, a un Gaokao di 600. Quindi, anche nella scelta degli studenti in funzione della eh, provenienza, è molto meglio prendere uno studente che viene da Arby, che ha probabilmente 570, 580 di Gaokao, piuttosto che uno studente che, prende, che ehm, arriva da Pechino, piuttosto che da Shanghai, che probabilmente avrà 370, 360. Tutto questo, e qui chiudo, per dirvi il livello di complessità di interazione con la Cina dove adesso tutti vogliono fare un po' queste cose forse è anche giusto così, però per relazionarsi con loro bisogna avere un po' studiato e quindi cercare che l'investimento che naturalmente le università italiane fanno sia un investimento di qualità prima di tutto e poi strutturato in modo tale che si mantengano dei rapporti nel tempo e quindi che ci sia poi un ritorno, che non deve essere un ritorno solo di tipo economico, ma di tipo relazionale, che è estremamente rilevante, soprattutto in momenti come questo in cui sembra che ci sia un attrito tra una parte del mondo e l'altra, e la cultura, l'educazione, forse anche una parte della ricerca, sono elementi che eh, dovrebbero avere anche questa funzione. Grazie. Grazie, grazie mille. Sì, credo che sia centrale sia anche la, proprio la capacità del sistema di restare agganciati, no? di, di tenere agganciato questo, questo ponte che si viene a creare. C'è un ultimo aspetto eh, un po' nel, nel nostro dibattito, che credo interessante, eh, che riguarda appunto quelle che sono le implicazioni di politica estera eh, nel... Eh, sia in politica estera italiana ma anche in chiave europea e atlantica e per questo appunto chiedo um, all'onorevole Piero Fassino presidente della commissione estere della Camera eh, di, di guidarci di riattivare il microfono chiedo scusa Ecco, ecco grazie al CESPI che ha organizzato e grazie a questa presentazione, grazie a Andornino che ha fatto un lavoro greggio in questo libro, che è una collazione di saggi, di ricerche di analisi, è davvero uno strumento molto utile per capire le dinamiche della Cina, oggi e in prospettiva. Eh, ma sono state dette molte cose che, che ovviamente non, solo non ripeto perché non ho la riconoscenza conoscenza e l'esperienza di, di altri, ma eh, molte le condivido. Io ho visitato la Cina molte volte nel, nel corso della mia vita politica. La prima volta, lo dico perché si connette a una cosa che ha detto la professoressa De Giorgi, la prima volta che visitai la, la Cina era il 1983. Eh, era l'inizio delle quattro modernizzazioni e io feci un lungo viaggio di 40 giorni in Cina per capire cos'erano queste modernizzazioni. Quindi ho visto l'altra Cina, quella che adesso non c'è più. Ho visto i cappottoni verdi e blu pieni di poliuretano, che erano molto, come dire, grandi, ma freddissimi, perché il poliuretano non scalda. <ride> no? Ho visto quante cose si possono portare su una bicicletta, compreso sul tubo di una bicicletta, un sofà a tre piazze, sulla strada per Xi'an. Eh, ho visto come... Sembrava una banalità, ho visto che cosa sono i volti senza l'estetica, che senza, diciamo, tutta la cosmesi che noi usiamo in Occidente. È interessante, ho visto i visi senza cosmetici, i donne e gli uomini, e ho visto eh, tante cose. E a un certo punto, alla fine della visita, eh, io andai come dire visita ufficiale come, come esponente del Partito Comunista Italiano in quel momento eh, fu organizzato mi ricevete avete Uia Obanga Uia è stato il segretario del partito riformista quello che anzi qualche giorno dopo la mia visita eh, fu destituito ma non perché aveva visitato me ma perché trova considerato eh, colto me ma perché considerato troppo riformista e, e diciamo, i, i movimenti universitari che culminarono con, sulla piazza Tiananmen culminarono sulla piazza Tiananmen in occasione di una cerimonia in onore di Huayabang. Quindi Huayabang è stato, diciamo, un dirigente, era il dirigente riformista e più A un certo punto io gli chiesi, feci delle domande un po' ingenue, molto ingenue, gli chiesi, ma lei cosa succederà qui nei prossimi anni? Almeno io che cosa succede ai prossimi anni non glielo so dire, perché il mio problema è cosa succede tra 50 anni. La prospettiva, come diceva la professoressa De Giorgi, di un paese con ha un miliardo e 300 milioni di persone, è una prospettiva di lungo periodo, non è mai una prospettiva di corto periodo. Poi gli dici, guarda, io ho visitato, ho cercato di capire cosa sono queste modernizzazioni e se capisco bene, voi state introducendo forti iniezioni di capitalismo. E lui mi diede una risposta fantastica, che eh? è una lezione, mi disse sì, perché nessun popolo passa dalla zappa all'astronale. Cioè il gradualismo della storia, no? la processualità. E poi mi spiegò tutto un grande tema, che è stato già richiamato, che una delle più grandi sue preoccupazioni era che i cinesi, quando si alzavano al mattino, non decidessero di spostarsi. Perché se solo, mi disse, il 10% della popolazione cinese decide di spostarsi, io non controllo più il paese. Perché i fenomeni, i flussi, sono di dimensioni gigantesche. E quindi tutta una strategia per contenere l'inurbazione, il trasferimento della popolazione dalle campagne alle coste, con tutta una serie di misure, di provvedimenti, di agevolazioni per chi stava nel campagna, vabbè, tutta una serie di cose. Poi ho visitato la Cina molte volte gli anni successivi in tante funzioni, comprese in funzioni di governo, e naturalmente ogni volta trovavo una Cina diversa. Quello che, già stato detto, eh, ti colpisce della Cina è che c'è una costante e continua trasformazione. Con una capacità di cambiamento, di adattamento, lo citava il professor Prodi, straordinaria. Se a un certo punto loro decidono che bisogna cambiare una politica, la cambiano. Cioè non hanno il problema della continuità, tema che invece nella politica europea e italiana è spesso, come dire, un vincolo quasi assoluto. No, come? Ho detto questo fino adesso, com'è che faccio a dire un'altra cosa? No, loro hanno un, un atteggiamento assolutamente pragmatico, in funzione degli obiettivi rimodulo una politica e se in funzione dell'obiettivo quella politica la devo rovesciare di 180 gradi, come per esempio sulle questioni ambientali, come è stato detto, lo faccio. Quindi questo è un elemento che noi dobbiamo tenere, conto. quindi primo elemento, questo è un Paese che organizza la sua vita, soprattutto nelle scelte delle classi dirigenti, sul lungo periodo, sul tempo lungo. Non lo puoi misurare diciamo, nel breve, perché le dimensioni sono tali che le scelte che fanno producono risultati in un lungo periodo e essi stessi programmano che no, siano... Diciamo i benefici siano nel medio e lungo termine. Eh, è un paese che ha una capacità straordinaria di adattamento e quindi molto mobile e rapido nel cambiamento. In questo, se volete, paradossalmente la centralizzazione del potere politico aiuta, no? perché ovviamente la centralizzazione del potere politico massima, tra l'altro in alcuni passaggi come questo, dove Jinping è davvero diciamo, ha nel vero nelle mani leva del potere in modo assoluto e da tutti riconosciuto, e determina che se devi cambiare una cosa la cambi e la cambi in fretta, che non significa che non ci sia una dialettica nel gruppo dirigente del Partito Comunista Cinese, perché in qualsiasi gruppo dirigente, in qualsiasi leadership, una dialettica, c'è. Però non c'è dubbio che la centralizzazione del potere aiuta diciamo, a questa diciamo, capacità di adattamento molto pragmatica che loro hanno. Detto questo, io credo che si debbano fare queste considerazioni. Quello è un grande paese, è ovvio, insomma, che ha una storia millenaria, eccetera, eccetera. I grandi paesi, questo ragionamento che sto facendo può valere per altri paesi meno grandi della Cina, ma che hanno grandi storie alle spalle. Penso alla Russia, penso alla Turchia, penso all'Iran. I paesi che hanno una grande storia alle spalle, che pure ha avuto magari dei, anche dei diciamo, dei periodi bui, come è capitato anche alla Cina, però hanno un orgoglio di essere un grande paese e chiedono di essere riconosciuti come tali. Quando tu ti riferisci a uno di questi paesi, devi sapere che quel paese si aspetta di essere riconosciuto. E la tua interlocuzione deve partire da una attestazione di riconoscimento di di cos'è quel paese, della sua forza, della sua storia, della civiltà che ha prodotto, no? Cioè, questo è importantissimo. Secondo me il grande errore che spesso si fa nei confronti di Turchia, Russia e Iran è di non considerare questo aspetto. Cioè, noi siamo vittime di, come dire, di un approccio che spesso è ispirato da una pura razionalità cartesiana, cartesio a me è caro, ma non basta. Poi, cioè, devi, devi, devi avere una capacità di, di relazione con i grandi paesi che tenga conto anche del sentiment, del feeling, eh, eh, no? del mood che ha ispirato la storia, del DNA che quel paese si porta, si porta dietro e che è senso comune. Quindi noi dobbiamo sapere che la Cina è un grandissimo paese, orgoglioso di essere stato tale, orgogliò, e questo orgoglio è stata una delle molle per Diventare di nuovo un grande paese e vuole essere riconosciuto. Quindi questo è un punto. Secondo, è un paese, e sono molto d'accordo con, con quello che dice una delle cose che ha detto il professore, però: è un paese che ha bisogno di relazionarsi con il mondo, non può essere un paese autosufficiente. E quindi è alla ricerca costante di una relazione con il mondo. E questo lo porta a darsi una strategia globale e a, come dire, sempre di più affermarsi come un attore globale. Ha costruito, è una cosa di pochi mesi fa, qualche mese fa, la più grande zona di libero scambio che c'è nel mondo, che riunisce... Paesi che rappresentano 2 miliardi e 200 milioni di persone, il 25% del PIL mondiale, il 30% dell'interscambio commerciale mondiale. È un paese che è, come dire, di, uh, è presente strategicamente in, in, sempre di più in tutti i continenti. La Cina, l'Africa è il caso classico, ma guardate che in America Latina la presenza cinese... Molto penetrante, eh? non ha i livelli del, dell'Africa, ma diciamo, è penetrante. E perfino in Europa c'è una crescita costante di presenza, eh? molto forte. Quindi sviluppa una politica globale, di relazione con il mondo, con un'ambizione di leadership. Io ero a Pechino, in uno dei miei tanti viaggi, eh, in occasione del vertice eh, cino-africano, Impressionante, no? Perché c'erano tutti i capi di Stato e di governo della Cina, tutti, tutti. manifestazione di leadership e di potenza anche notevole. Ma i vaccini, la Cina sta dando vaccini a tutti, ma compreso il paese a cui dovremmo darla noi. No? Nei Balcani i vaccini glieli stanno dando la Turchia, la Russia e la Cina. Noi siamo lì a discutere se, devono, se dobbiamo portarle in Unione Europea, intanto i vaccini li da qualcun altro. E, e, e così in alcuni paesi africani, e così in alcuni paesi asiatici. Beh, questa è una questione che mi cade poco conto per l'emergenza che la vicenda cinese è. È un altro modo in cui la Cina afferma la sua, la sua centralità, la sua potenza, eccetera. E allora mi pongo il problema, che strategia bisogna avere nei confronti della Cina? Ora, l'Unione Europea, ha una, tra i pregi dell'Unione Europea, è che ha una straordinaria capacità di, eh, come dire, di lessicale, di determinare delle formule felici. E nei confronti della Cina, diciamo apparentemente felice, perché dico perché apparentemente, nei confronti della Cina c'è questa formula Ah, la Cina è un competitore sistemico, suggestiva. Allora, io da questa suggestione però ricavo due, due interrogativi. A. Se è sistemico su tutti i fronti, che cosa significa? B. Se è un competitore sistemico, ma noi abbiamo una strategia sistemica. Non la vedo affatto. Cioè mi pare che, che l'Occidente nei confronti della Cina eh, viaggi un po' come dire eh, a vista, a tentoni, senza una strategia chiara. Non è un problema solo europeo, è anche un problema americano. Ora sappiamo bene che l'America oggi come dire considera la Cina il principale suo competitore. Concorre il fatto che la Cina ha una quantità di debito pubblico americano nelle sue mani di non, più, di non poco conto, che è una leva mica di poco conto. Eh, però anche la strategia americana nei confronti della Cina non mi pare lucidissima. No, perché uscilla vabbè, tra quella trampiana, che grazie a Dio sta alle nostre spalle, e delle guerre commerciali. Salvo poi però scatenare la guerra e fare l'accordo, no? secondo il metodo che aveva Trump. Alzo la posta e poi faccio il deal. va benissimo. Biden eh, evoca molto il tema dei diritti umani, fino in queste settimane a far diventare la vicenda degli Uiguri come una, una vicenda diciamo, di rilievo mondiale, però poi come dire, è chiaro che sa benissimo che con la Cina deve costruire una relazione, e però non, non si capisce bene come, come cosa significa. E guardate, io penso perfino che una proposta che è stata avanzata dagli americani può essere un grande vantaggio per la Cina. Tra le proposte che sono state avanzate dagli americani c'è stata quella di costruire una grande coalizione delle democrazie. Il che significa che una volta che hai fatto la coalizione e hai portato dentro tutti quei paesi che consideri democratici, tutti quelli che, che tu non consideri democratici li regali a qualcun altro. E il principale paese che è pronto a raccogliere tutti quelli che tu non consigli democratici rischia di essere la Cina. E quindi questa strategia, fino a che punto è una strategia di contenimento, invece è una strategia che poi si rivela nelle sue, nei suoi esiti esattamente come dire, con esiti opposti a quelli che si propone. Quindi io, pre, io credo che questo sia un nodo non risolto. Non è risolto per l'Unione Europea, non so cosa ne pensa il Presidente Prodi, non è risolto per gli Stati Uniti, non abbiamo una strategia lucida e chiara di quale relazione avere con la Cina. Uscilliamo molto tra una politica di contenimento e una politica di relazione. E per carità, possono anche essere due aspetti di una politica, il bastone e la carota, per carità va anche bene, ma devi avere chiaro per arrivare dove, come e con che modalità, cosa che a me non appare oggi chiara, credo che questo sia il più grande tema che l'Occidente ha oggi. Compreso questo, e finisco, è ipotizzabile, penso all'Africa, ma è ipotizzabile che l'Unione Europea costruisca una relazione con la Cina per ciò che riguarda le politiche per lo sviluppo e la crescita dell'Africa? Punto interrogativo, so che il professor Prodi evocata più volte questa opzione, l'Africa è la sfida di questo secolo, anche se si continua a far finta di non vederlo, e lo dice la demografia. 1 miliardo e 300 milioni oggi, 2 miliardi e mezzo nel 2050, 4 miliardi nel, a fine secolo. Chiaro? Nessuno può pensare che, 4 di persone, che il destino di 4 miliardi di persone lo risolvono le migrazioni e quindi il problema è lo sviluppo di quel continente. La Cina l'ha capito per tempo, anche per ragioni proprie, come indicava, indicava Prodi. La Cina in Africa è molto presente, però la Cina è molto presente con un'offerta: l'offerta è le infrastrutture, i porti, le strade, le scuole, le case, eccetera, eccetera. Però la Cina all'Africa non è in grado di dargli welfare perché non è neanche per sé e non è certamente un, come dire, un promotore di democratic institution building che è l'altro grande tema queste cose le può dare l'Europa è ipotizzabile una grande alleanza tra Cina e Unione Europea per una strategia congiunta in Africa che faccia sinergia o no? e in questo caso è un'alleanza che può allargarsi anche agli Stati Uniti oppure questo entra in conflitto con le politiche americane? Questi sono interrogativi che io credo noi ci dobbiamo porre, perché nella geopolitica ormai il tema di cosa sarà la Cina, è sempre più il nodo centrale, tra l'altro è stata evocata una cosa verissima, la Cina sta scommettendo molto sul rafforzare la propria presenza in tutte le istituzioni internazionali, tutte qui a Roma al direttore generale della FAO, ha eh, esponenti eh, apicali e di vertice in tutte le principali istituzioni eh, economi, eh, eh, sovranazionali, nel sistema ONU e, e negli altri. Lo fa anche con una politica brutalmente finanziaria, eh, perché poi tutte queste istituzioni per vivere hanno bisogno di soldi e i cinesi, quando è necessario, sono anche come dire, prodighi. E eh, questo è un altro pezzo. Eh? Quindi io penso che il grande nodo, io non ho la risposta, se l'avessi, naturalmente lo direi, forse, come dire, ne trarrei anche benefici, non ce l'ho. Qual è la strategia più adeguata oggi per fare i conti con una Cina che ha un'ambizione di leadership e di attore globale? Che gli deriva dalla storia, gli deriva da cosa ha costruito dal 1980 ad oggi, gli deriva dalla crisi del multipolarismo e, dalla, e dal multilateralismo che gli ha offerto ovviamente spazi nuovi, gli deriva dalle insufficienze e aporie dell'Occidente, per tante ragioni questo ruolo di leadership e, e questo ruolo globale si va affermando, che strategia abbiamo nei confronti di, di questa Cina? Ecco credo che dobbiamo porci questo e cercare di rispondere. Grazie. Oh, vi dico una cosa, io chiedo scusa, ma verso le 730 20 mi devo allontanare perché questa sera... Ho Anche, cena... noi. Anche, Anche noi. Voi. Ma io ho una cena istituzionale per cui, come si sa, agli appuntamenti istituzionali bisogna arrivare puntuali, diciamo. Tra l'altro, come diceva Romano Prodi, ho una cosa curiosa, ho un incontro col ministro degli affari europei inglese, che dopo Brexit non ho capito bene quale sia il suo ruolo e il suo portafoglio. Lo scoprirò questa sera. Grazie Onorevole Fassino. Eh, sì, sono state poste mh, varie questioni, varie domande, ma anche appunto nel, nel, nel dibattito, nella, eh, nelle, nelle varie presentazioni, eh, tanti temi sono emersi. Eh, io proporrei, perché ci eravamo dati come, come scadenza alle sette, però io proporrei, se siete d'accordo anche agli altri relatori, di mh, proprio un breve flash, due minuti a testa di reazione o rispetto alle sollecitazioni dell'onorevole Fassino o rispetto ai temi che sono stati presentati dagli altri. E proporrei anche di ehm, partire con la dottoressa De Giorgi, seguire l'ordine che abbiamo seguito per poi lasciare a Giovanni Andornino eh, l'opportunità di chiudere eh, questo nostro incontro. Se siete d'accordo, Laura, vi chiederei proprio due minuti, flash, non di più, in modo da... Eh... Sì, grazie, eh, sì, sarò brevissima. Eh, volevo riprendere un attimo quello che anche ha anche detto l'onorevole Fassino rilanciando la domanda perché la riflessione su perché eh, forse l'Occidente manca di una strategia verso la Cina richiede una risposta in qualche modo accurata che certamente non darò io ma credo che ci sia da chiedersi quanto ancora guardiamo forse la Cina con gli occhi e della nostra storia, con una serie di aspettative, di comportamenti anche sul piano delle relazioni internazionali che forse dovrebbero essere in qualche modo eh, guardate con un'ottica diversa, diciamo più cinese. Il lado, su è forse abbiamo ancora da conoscere molto sulla Cina per poter elaborare una strategia e cercare di capire come la Cina guarda il mondo. Su questo credo che ci sia ancora strada da fare. L'unica altra cosa che volevo dire è... Raccogliendo un po' le sollecitazioni che ho visto negli altri interventi e chiaramente ponendole in, inevitabilmente in qualche modo in chiave storica, eh, cioè l'attenzione che la Cina fa al coinvolgimento nelle organizzazioni internazionali e anche in qualche modo a voler cambiare, in quanto mi risulta, certe regole di come funzionano le istituzioni. L'attenzione che fa al, alla questione dello sviluppo tecnologico, che ad esempio nel libro che ha curato Giovanni Andornino è un, è un aspetto molto presente che lui sottolinea, e anche quello sul tema dell'educazione, dal dalla mia prospettiva di storica, e poi veramente chiudo, sono in realtà le eco di quella che è stata l'esperienza della Cina nel passato rispetto all'Occidente, nel senso si è trovata inserita in un meccanismo di diritto internazionale che in qualche modo in cui ha visto il diritto eh, metterla in una situazione di subordinazione e quindi anche un imprinting di volere in qualche modo cambiare le regole con la sensazione che diritto non, possa coincidere semplicemente essere una forma retorica di una, di, della forza poi e non di un, di un rapporto equilibrato fra nazioni, tecnologico perché di fatto la debolezza della Cina e la, la classe dirigenza, dirigenza cinese l'ha vista da tra la fine dell'Ottocento e l'inizio dell del Novecento come una debolezza dal punto di vista militare, tecnologico, industriale, quindi quella è la chiave per, nel libro secondo me è ben sottolineato, per cercare di emanciparsi da quella che è una dipendenza, da qui tanti investimenti anche in ricerca e infine anche l'aspetto dell'educazione, perché di fatto è l'idea di non... Do, di, mh, essere emancipato anche sul piano in qualche modo ideologico ed educativo. Quindi in realtà quello che la Cina fa adesso, che vede come strategia, è in parte il riflesso di una percezione chiara di un'esperienza storica su quei tre elementi fondamentali e forse uno degli aspetti più interessanti e, e importanti, è quello sul piano giuridico e anche del suo ruolo all'interno delle organizzazioni internazionali. Esserci anche in parte, io non sono un esperto di relazioni internazionali, per cambiare diciamo, le cose. E quindi credo questo sia un tema del futuro particolarmente importante e interessante. Io ringrazio anche per le sollecitazioni sulla contemporaneità che aiutano a riguardare poi il passato in maniera diversa. Grazie. Grazie. Nel frattempo eh, è arrivata una domanda che vi leggo, Paolo Ottaviani. Eh, quali sono attualmente i rapporti Europa-Cina su alcuni temi come partnership nell'innovazione tecnologica e nello specifico Italia-Cina? Ci sono stati degli avvicinamenti oppure allontanamenti durante questo periodo di pandemia? Come ci stiamo ponendo nei loro confronti e viceversa? Ecco, la lascio aperto, ma comunque eh, in questa domanda e passo la parola al professor Prodi. Ah, una risposta a questa domanda telegrafica, non una risposta, ma solo un, uno spunto. Beh, i rapporti sono peggiorati, non c'è alcun dubbio era stato firmato in questo CAI, questo un po' fumoso ma in rapporto di cooperazione sugli investimenti, non sarà approvato al Parlamento, non c'è nessun progresso, c'è una politica di contenimento soltanto. Quindi passando a questo, prendo questo spunto per dire quello che diceva prima Fassino, attenzione che poi la politica estera di questo tipo eh, diventa problematica in futuro. Bisogna avere anche qualche idea innovativa. Lui citava quella che era la mia vecchia proposta di rapporti con l'Africa attraverso la Via della Seta, eh, cooperazione di questo tipo. Mm, non vedo però... Come si esca dalla situazione in cui vengono difficili anche gli scambi scientifici che prima erano assolutamente normali, cioè non possiamo nascondere il fatto che è una fase di, di gelo, di gelo, di gelo. Grazie. Grazie. Eh, professor Profumo. Allora, io certamente concordo con il, il Presidente Prodi sul fatto che ci sia un gelo di tipo istituzionale tra i due paesi, mentre dall'altra parte, almeno per la mia personale esperienza, c'è un maggiore attivismo rispetto al passato di relazioni tra eh, ricercatori, professori, direi anche tra istituzioni eh, diciamo dell'alta educazione e della ricerca. Questo mi ha anche un po' sorpreso, se dovessi dire, però ehm, c'è realmente questa cosa. E c'è in alcuni di quei settori... Eh, diciamo, che non erano quelli della, della prima ondata. Nel, nel, nel mio caso particolare, per esempio, sul tema dell'architettura dell dell ci sono moltissime relazioni. Eh, anche in Cina, penso che lo diceva anche la professoressa De Giorgi, che eh, il Politecnico di Torino, per esempio, ha un'attività eh, importante sul tema eh, della diciamo, dell'urbanizzazione, dell'architettura, del restauro. Ed è in Cina anche, non solo con attività svolte in Italia. Un altro tema che in questo momento è particolarmente caldo è tutto quello che è connesso al 5G e dell'attivismo di Huawei rispetto alle università e ai centri di ricerca italiani. A me non era mai capitato di sentire così tanti miei colleghi che avevano rapporti con Huawei come in ultimo, questi ultimi, diciamo, anno, anno, e mezzo. Anche istituzioni che tradizionalmente non ce le avevano. Adesso è difficile interpretare questa cosa, però, eh, certamente, bisogna farne una lettura corretta. Eh, adesso dipende probabilmente dai settori, ma alcuni settori, quando c'è un raffreddamento sulle relazioni diplomatiche tra due paesi, eh, la cultura può essere un ponte, e un ponte da mantenere caldo, perché poi eh, comunque le relazioni possono cambiare, e credo che la cultura possa essere una modalità eh, per mantenere comunque un certo tipo di relazioni. Grazie. Grazie. E nel frattempo sono arrivate altre due domande. Una la possiamo, la, la giro direttamente all'onorevole Fassino. Il ruolo dell'Italia è fondamentale perché siamo alla fine di quattro via della, sela, della seta. Commerciale, turismo, educazione e energia perché si parla poco della via della sete energetica come il progetto ex Desertec, ora Jetco di fotovoltaico nel deserto del Sahara, loro a breve potranno vendere energia in Europa tramite noi. E poi una domanda che possiamo, posso lasciare anche a, a professor Andornino, sono perfettamente d'accordo sul rilevo fatto dal professor Andornino, gli studenti e gli studiosi cinesi conoscono i codici e i metodi occidentali come se fossimo un libro aperto. Da noi la comprensione della Cina è ancora difficile a parlaggio per più dei singoli, nonostante tutto lo studio e lo sforzo che si fa nelle università italiane. Credete che una possibile causa di questo sia la poca trasparenza dei dati che vengono dalla Cina, che rendono in qualche modo più difficile la ricerca? E... E Piero... Io ci metto due minuti, e intanto concordo con le cose che sono state dette dagli altri in quest ora, queste repliche. Eh, ma la via della seta. Guardate, la via della seta tra l'altro ha più diramazioni. Cioè, eh, si parla poco per esempio di una via della seta ferroviaria che in realtà è, è un investimento che si sta facendo molto forte e che partendo dalla Cina può arrivare in Europa nell'arco per via ferroviaria di 24 ore, quando invece adesso ci vogliono molti giorni c'è tutto un investimento molto forte che la Russia sta facendo sull'alta velocità dei collegamenti tra l'Europa e gli stessi cinesi stanno guardando con interesse a questa via ferroviaria che arriva diciamo, nel nord Europa e soprattutto che ha come terminale la Francia. Eh, c'è la via della seta, quella che è più nota e che, di cui noi siamo come dire, uno dei, dei terminali, eh, anche qui però ci sono più terminali. Il terminale è nei Balcani perché i Balcani vengono considerati dalla Cina come dire l'approdo adriatico della via della seta e l'altro grande terminale sono i porti diciamo, del sistema portuale italiano, cosa che dico perché io e Prodi per anni abbiamo... Battuto su questo, Quando siamo stati al governo abbiamo anche cercato di fare qualcosa su questo, cioè la portualità è per l'Italia un asset fondamentale che non, non sempre però nel nostro paese viene considerato con la dovuta attenzione, i cinesi l'hanno capito e quindi il nostro sistema portuale è destinatario eh, della via della seta come lo è il sistema portuale greco in cui i cinesi sono già fortemente insediati nel Pireo e via di questo passo. Eh, C'è poi, eh, come dire, e, e quindi il problema è come riferirsi a queste cose? Nel senso che, oltre che vederne i benefici, che sono evidenti, però ancora una volta, il problema è che politica hai tu. Che, eh, la politica si fa sulla base di una relazione bilaterale. E noi spesso invece diciamo, i cinesi fanno questo, e vediamo un po' cosa fanno e vediamo che beneficio ne traiamo. E questo però è, è un modo subalterno di riferirti a una politica perché di fronte a una politica, se tu decidi che, vuoi, che quella politica è importante, ti dà dei benefici e vuoi cooperare, beh, allora devi essere in grado di avere una strategia che ti faccia, diciamo, concorrere alla, ai, ai, agli esiti e benefici di quella, di quella strategia. Invece anche qui, sulla via della seta, diciamo, l'Europa ha oscillato molto e quando l'Italia, diciamo, si è spesa una, una maggiore... Diciamo attenzione, siamo stati destinatari di molte critiche, come ci ricordiamo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista io penso che si ripropone anche su Vida della Seta il quesito che io ho posto nel mio intervento precedente. Cioè, devi avere una tua strategia per riferirti alla Cina. Non puoi semplicemente giocare di rimessa. Grazie. Mm. Giovanni, a te. Grazie, ancora un ringraziamento a tutti, anche a chi ha partecipato, vedo nella chat dei relatori con sollecitazioni molto interessanti come Oliviero Frattoillo poco fa. Eh, io avendo soltanto un minuto e mezzo ormai eh, mi limito a una chiosa eh, riferita alla domanda sulla politica dell'Unione Europea nei confronti della Cina. In realtà noi come Paese Italia abbiamo svolto un ruolo negli ultimi anni non indifferente anche nell'istigare delle posizioni europee comuni. Io penso a un governo di centro-sinistra in cui era Ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e lui fu uno degli artefici di, una, come dire, di, un, di un messaggio molto chiaro coordinato con Germania e Francia con riferimento alla necessità di avere una politica industriale europea che fosse non solo reattiva, come dice, dice l'onorevole Fassino e se dovessi citare negli ultimi 3-4 anni i passi fatti dalla fine della commissione Juncker e eh, questa attuale commissione von der Leyen devo dire eh, passaggi come il toolkit sul 5G le operazioni di proposta per adesso su eh, diciamo di iniziativa della commissione che sono sottoposte al Parlamento e al Consiglio ehm, con riferimento all'antidumping, quindi contrastare la presenza sul nostro mercato di beni che vengono prodotti o con dumping ambientale o eh, con una, come dire inopportuna presenza di incentivi di sussidi statali cinesi e non eh, che, che mettono a mal partito la concorrenza europea ehm. Cioè i vari passaggi che sono stati adottati in queste ultime, direi, 24-48 mesi sono, sono molto rilevanti e sono senza precedenti. Quindi io non sono del tutto senza speranza rispetto al fatto che l'Unione eh, si dia strumenti per gestire in modo più strategico il rapporto con, con la Cina. L'ultimo di questi che cito, ce l'ho qua sotto il naso, quindi ve lo... Ve lo come dire, ve lo richiamo volentieri, è una strategia invece sulla conoscenza. Io sono molto d'accordo con quello che diceva il professor Profumo eh, su questo tema, e ossia la Commissione Europea è uscita con un documento che si intitola Upgrading China Knowledge in Europe, Uh, che diventerà uno degli assi su cui uh, vorrà sviluppare uh, il settennato in, diciamo, incipiente di, di Horizon uh, di questo prossimo periodo, che è proprio fatto per costruire una competenza, diciamo così, specificatamente europea, indipendente uh, in questo ambito, che è tanto più rilevante nella misura in cui, concludendo, noi ci dobbiamo rendere conto che una delle sfide che abbiamo davanti è rappresentata, sia dalla difficoltà di fare ricerca in Cina sempre di più, questo è un fatto che non deve passare sotto, sotto silenzio, io sono rimasto colpito e molto, molto preoccupato dall'escalation sanzionatoria cinese delle, dei mesi scorsi, perché ha toccato anche i ricercatori e questo è dal mio punto di vista, un pericolo gravissimo nella sostenibilità delle relazioni, proprio per la ragione che diceva il professor Profumo, e dall'altra parte è, una, eh, come dire, è, è un invito agli europei a non cadere anche nell'altro tranello, che è il tranello diciamo, di una sorta di neomaccartismo strisciante, per cui per dimostrarsi degli alleati, dei nostri alleati storici, si finisce per diventare più realisti del re. Non si fa un favore né alle nostre relazioni con la Cina, per la verità, neanche alle nostre relazioni con gli Stati Uniti, che invece hanno bisogno, come sempre hanno avuto bisogno, come tutte le grandi potenze hanno bisogno, di controcanti o comunque di sollecitazioni, non necessariamente di yes di, Men, e di, di, di semplificazione ma di problematizzazione, perché effettivamente non è una grande banalità per concludere, però viviamo in un'epoca di interconnessioni che rendono tutto molto complesso e le facili ricette, credo che anche il nostro paese se ne stia rendendo conto, eh, sono, sono state, sono e resteranno eh, di solito eh, facili da capire e sbagliate. Grazie, grazie mille. Eh, la vivacità anche delle domande e delle sollecitazioni che arrivano sulla chat dice ehm, l'interesse e l'attualità di questi temi, però eh, nei webinar è, è opportuno sempre eh, avere un limite eh, da non superare. E, però questa può essere eh, la giusta occasione per rilanciare e, e portare avanti la riflessione anche in future occasioni. Io ringrazio eh, tutti quanti. E spettatori, in particolar modo i relatori, e, e vi auguro una buona serata. Grazie mille. Grazie. Grazie.